Prego Adrian e poi chiudiamo con Cinzia Meroni. Scusate, mi, mi scuso in anticipo con gli altri, purtroppo. Grazie Lorenzo. Non vor, altre conferenze. Ciao Fasto, ciao Francesca, piacere mio, ciao! ciao, ciao. ciao. Sono Adrian di Faremusic.it. Vi volevo innanzitutto ringraziare, perché voi siete una coppia che veramente comunicate tantissimo sul palco. E la vostra empatia è assolutamente visibile. Molto diversa, diciamo, dal tessuto che hanno messo tra i due microfoni, la Micheline e Fedez. <ride> nel senso che voi si vede proprio che avete un'alchimia e, e questa cosa qua mi piacerebbe vederla presto live se riusciamo a, a uscire da, da, da questa <ride> cosa e la mia domanda bici. era proprio su questa nel senso che io vorrei sapere da voi se avete in programma un qualcosa se fossimo chiusi come fosse un home concert o se fossimo aperti nel live se ci potete dare qualche idea di quello che potremmo vedere da voi ma quello che vorremmo fare noi, ehm, visto per i concerti futuri, eh, visto che eh, il momento che stiamo vivendo, e visto anche l'album che, che abbiamo appena finito, certo. ci piacerebbe mettere su uno spettacolo molto più suonato, magari meno eh, fumi e raggi laser, ma più <ride> magari, che ciccia. Più ciccia, sì, e anche perché poi nel senso, senza girarci troppo intorno nello spettacolo, i soldi sono ovviamente. Sono sempre... Vaporizzati sì, Vanno esatto. ottimizzati adesso è, pro vanno molto ottimizzati. è proprio per questo: la mia domanda sì. era proprio per questo per far rivivere anche un po' questa parte. Eh, sì, sì, sì tra, tra l'altro, quindi diamo più valore ovviamente ai musicisti e alla musica per davvero, eh. mm -hmm. asciugheremo molto lo spettacolo da, dal punto di vista scenografico, per... certo. Vabbè, Comunque, noi esatto. ci saremo. Vorremmo... In ogni caso, vorremmo... grazie. Vorremmo anche allargare, infatti, la Inasso che eravamo in, in 5 sul palco. Stiamo, mm, ci, vorremmo essere in sette o otto, insomma, vediamo quello che, che si riuscirà a fare. Bravo, eh, sette chakra, bravi, fate bene. <ride> no, in vi bocca al lupo, vi vi vi ragazzi. Viva, grazie.